Grazie Presidente. E ritenevo insomma, opportuno sottolineare che insomma, questo fa, per, fa parte di un percorso importante di eh, risistemazione dei conti delle istituzioni culturali e eh, ovviamente evidenziare che la criticità che oggi andiamo a riscontrare rispetto a questo ritardo è un'eredità delle amministrazioni passate che hanno previsto dei tagli senza poi ehm, rivedere quello che era il contratto di servizio legato a Zetema quindi creando un buco di bilancio molto importante e quindi da eh, quegli anni in poi, poi di fatto non è stato più possibile eh, prevedere una risistemazione un accoglimento di quelli che sono stati i bilanci successivi quindi c'è stato tutto un lavoro molto complesso non visibile di revisione di questi bilanci da parte di questa amministrazione eh, per il quale insomma è una serie di mutamenti a livello politico, quindi con la, la, la cessione insomma, delle scuderie del, del Quirinale per eh, scelta del Governo nazionale proprio al nostro ingresso e ricordo la Casa del jazz. Quindi ehm, il nostro voto sarà favorevole proprio riconoscendo che si va avanti proprio nel percorso di risanamento di questi bilanci e anche per quanto riguarda il Palazzo delle Esposizioni portiamo a chiusura questo importante obiettivo prima della fine del mandato. Grazie.